Semi al, al vento, vento infuriato. No, Due giorni di Semi al vento, il 5-6 febbraio, Expo dei Popoli e la campagna per l'agricoltura contadina. Vi invitano a difendere chi ogni giorno lotta per una produzione di cibo che renda il pianeta giusto e sostenibile. Venerdì 5 febbraio dalle 12 alle 18 alla Loggia dei Mercanti, fumetti, film, musica e testimonianze dei campi. Dalle 18 il futuro del cibo nel rapporto città-campagna, conferenza con rappresentanti dei comuni europei e della Via Campesina, alla sala clerici di Via della Signora 3. Sabato 6 dalle 9 alle 18 alla Fabbrica del Vale. Giornata di studio sulle proposte di legge depositate in Parlamento. ExpoDeiPopoli.it Invece di una bestemmia, dico abbasso i vini barricati.